Rossa Napoli ha organizzato il campo anch'io sulla protezione civile, dal 3 al 7 settembre presso l'Istituto dei Salesiani. Napoli, in quanto città metropolitana, ha un valore forte per questo campo ed è per questo che noi abbiamo scelto espressamente questa città e non la periferia, in quanto sono proprio quei valori ormai persi in periferia che vogliamo in qualche modo raggruppare e cercare di eh, portare alla luce e quindi far riaffiorare negli adolescenti di oggi ed è per questo che noi abbiamo scelto la città di Napoli quale metropoli e, e speriamo insomma, che i ragazzi ritornando all'interno dei loro territori possano riportare questi valori ormai affermati in città e tentare insomma, di diffonderli anche ai loro amici i parenti e, diciamo, il loro gruppo L'idea di coinvolgere eh, i giovani dai 14-16 ai anni nasce proprio per questo, perché ci siamo resi conto che in centro eh, ci sono tantissime attività quindi, organizzate per i giovani dai, fino ai 12-13 anni e per questa d'età era un po' dimenticata. È un campo molto particolare in quanto abbiamo scelto di um, usufruire di strutture uh, organizzative um, specifiche come per esempio la cucina da campo dell'esercito italiano di Maddaloni. Loro in questo frangente ci hanno aiutato a far capire ai ragazzi una certa modalità di raggruppamento, di rafforzamento, quindi i ragazzi anche in questi pochi giorni si sono raggruppati e hanno visto come appunto un gruppo possa essere unito, collaborare, essere leale nei confronti l'uno dell'altro. Ma comunque insieme trovare la forza di superare ostacoli e limiti che insomma nessuno può porre a un giovane o adolescente. E in effetti è proprio questa struttura che ci permette di superare ogni limite grazie anche all'assenza di barriere architettoniche. Nonostante all'interno di questo gruppo di ragazzi non ci sono persone con disabilità. Quindi questo ci permette di andare oltre. Ogni, ogni frontiera, ogni forma di anche pregiudizio e mh, far capire ragazzi che mh, bisogna sempre guardare oltre e non mh, insomma, ogni singolo mh, modo di, di vedere in maniera limitata e, e quindi mh, cercare di, di cooperare sempre anche se mh, quello che vediamo magari non rispecchia i nostri canoni.